indiano viene accompagnato ad un evento molto importante per la popolazione di Firenzola, il rinnovo del consiglio della prologo. Per l'occasione a raccontarci le votazioni in diretta dalla sala del consiglio niente po' di meno che Enrico Mentana. Salve, salve, buonasera a tutti, buonasera a tutti, buonasera a tutti, siamo qua in diretta, attenzione, in diretta, in diretta, eccolo, eccolo, il signore, un evento importantissimo che ti giuro, le giuro signore influenzerà i prossimi 4 anni, 4 anni, 4 anni, 4 anni, 4 anni, 4 anni della pros del prossima vita di tutta la popolazione finenzurina, ma non stiamo qui a dire facciance. Sono qua per le elezioni della Proloco 2K13, 2K13 e attenzione, dagli ultimi exit poll, sa cosa sono gli exit poll, vero? È un uomo di mondo, non ho problemi a spiegare questo, dagli ultimi exit poll è venuto fuori che la lista di Bruno Franchini è in vantaggio, ma ancora non sappiamo nulla di certo. Ma andiamo a intervistare i candidati, tutti i candidati. Buonasera, buonasera, ecco qua tutti i principali candidati. Ancora Grazie non sappiamo gatti. nulla, vi spiego brevemente come funzionerà questa intervista, questo speciale elezioni. Per la, par condicio, per la par condicio tutti voi avete 60 secondi di risposta perché io sono imparziale, io sono una persona imparziale. Dalla regia mi dicono che sono imparziale, quindi avete 60 secondi. 60 Lei è? secondi! Salve, io sono Pascal Baracani e vorrei fare un, molte cose per il mio paese. Ad esempio vorrei fare il Medio in Firenzuola, che è uno spettacolo molto bello. Oltre al Made in Firenzuola cosa vorrebbe fare? Vorrei fare la ringata, almeno una volta al mese la ringata vorrei fare. E poi vorrei estirpare... Sì, basta, basta. Questi sono... No, no, io volevo parlare di una cosa molto importante. Ora no, non sono qui per fare polemica, però l'anno scorso ho no, i soldi per fare... questo. Queste sono notizie, già sentite e risentite, basta, noiosissime, noiosissime, noiosissime. Lei chi è? Io sono Stefano Monducci cosa vorrebbe fare di nuovo magari di più interessante del suo collega per questo paese nei prossimi quattro anni ma io confermo tutto quello che ha detto Pascal qualcos'altro benissimo, molto chiaro è stato veramente chiaro, sintetico bene, bene, bene ed eccoci qua, al presidente uscente allo special one, prego a tutto buonasera. il tempo che vuole buonasera buonasera Senta, di questi ragazzi che si interessano alla politica, lei cosa ne pensa? Ma guardi, basta che non facciano molto perché sa come poi dopo la firma la metto io, la responsabilità è mia, ha capito? E noi adesso vorremmo continuare così con il nostro progetto, nient'altro. Ma non si preoccupi, lei ha tutto il tempo e vuole. Se vuole esporre qualche cos'altro, non si preoccupi. Va bene. Io Silenzio, sono... è il suo turno. Io è sono suo... sempre molto breve, ma se stasera posso attaccare un gancio, vorrei invitare tutti i banchini del mercato, tutti i cavallai e soprattutto tutta la popolazione di Sigliola a darmi il loro voto per andare avanti ancora grazie. Perfetto, perfetto. Lei ha anche delle collaboratrici? Prego, lei chi è? Sì, grazie. Il mio nome è Ambra e più, più che proporre io vorrei cantare. Comunque ho tantissima esperienza a livello amministrativo, artistico. So cantare, so suonare, sono sempre alla scuola di musica. Se volete vi faccio sentire Selli del mitico Vasco. Ragazzi, No, vai! No, in un altro momento, grazie. No, Comunque andiamo. sarà fantastico poter lavorare insieme alla mia amica Greti. Lei, cosa propone? Quello che ha detto la mia amica Andri Dai. Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie Attenzione, attenzione, momento particolarissimo Mi dicono dalla regia e sono arrivati i risultati delle elezioni Attenzione, i consiglieri sono proprio loro e sono già sul palco Un grandissimo applauso per loro come ci si sente essere consiglieri? Perfetto, tutto a posto? No, allora io sono consigliere Adesso quindi posso parlare, mi dai il microfono? Sì, Scusa, ma basta, mangi, Iniziamo a... Non perdiamo tempo Abbiamo da fare cose importanti Voi siete consiglieri Dovete eleggere un presidente Per alzata di mano Quindi, democraticamente Chi vota per Bruno? Sono già a due voti? Tre voti a presidente? È Presidente all'unanimità, complimenti al Presidente, è Presidente, è Presidente. Signori silenzio, silenzio. Sì, adesso grazie, vorrei No, no, seri. no, silenzio, vorrei una dichiarazione a caldo. Allora, io logicamente vorrei continuare così. Come sapete quando abbiamo iniziato le casse della Proloco erano vuote. Adesso con il lavoro di queste ragazze, grazie alla mia guida. Le casse sono abbondanti e vorremmo continuare così. Perfetto, perfetto. Adesso ragazzi vorrei cantare i selli, per favore attaccate con la base. Ma, Se, eh, sta, va bene, ah, ma magari la riparci. prossima volta. Grazie, grazie. Via.